Il libro che ho scelto è Lessico familiare di Natalia Ginsburg. È un libro che non ha bisogno di presentazioni. È uscito nel 63 per Enaudi. Il 1963 è un anno interessante per eh, la letteratura italiana, è l'anno del gruppo 63, l'anno dell'uscita in volume della cognizione del dolore di Gadda, è l'anno della tregua di Primo Levi ed è l'anno eh, della giornata di uno scrutatore e di Marco Valdo, ovvero le stagioni in città di Italo Calvino. Ed è proprio Calvino che nel, nell'anno dopo, nel 64, farà uscire la sua eh, riedizione del Sentiero dei Nidi di Ragno eh, con una prefazione che eh, tornava al passato e provava a... Eh, fare il punto sulla narrazione della, della resistenza eh, da parte degli scrittori e delle scrittrici italiane. Eh, L'essico familiare in parte fa eh, anche, anche lui questo, questo punto. Eh, le vicende dell'antifascismo e della resistenza sono all'interno di una vicenda più ampia eh, che riguarda eh, la, la famiglia Levi, ma, eh, quindi la famiglia di Natalia Ginsburg, ma, eh, ma non solo. Eh, con lo sguardo di una, prima di una ragazza e eh, poi di una donna, una donna che nel 1944 perde il marito eh, Leone Gisburg, eh, ucciso al, regi, al regina Celi. Eh, penso che sia un libro che ci riguarda per molti, per molti motivi e anche per il recupero del familiare eh, che in, in maniera eh, molto importante abbiamo fatto eh, tutti noi in questi ultimi eh, tempi, molto spesso lontani dalle eh, nostre case, quindi leggo un pezzo finale che è molto noto, ed è il seguente, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso, quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola, basta una parola, una frase, una di quelle antiche sentite ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia, una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta fra milioni di persone.